Fedez e Lungax festeggiano dopo il dramma, l'annuncio. Il Lungax brinda insieme a Fedez, il loro successo dopo il tragico evento. Fedez e Lungax hanno festeggiato ieri sera un grande traguardo, il fidanzato di Chiara Ferragni ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui è intento a dare un bacio sulla guancia al suo collega, e ha poi scritto nella didascalia dello scatto che il loro singolo senza pagare primo in classifica da ben 10 settimane. Queste sono state le parole scritte da Fedez su social. Premi in classifica da 10 settimane. Alla salute. Il successo del loro ultimo disco si riflette anche nel loro tour, le loro tappe sono infatti state tutte sold out, e a volte hanno dovuto anche raddoppiare la data, come è successo recentemente per l'ultimo loro concerto tenutosi a Taormina. Non è stata comunque una settimana facile per Fedez e Lunga Axe. I due rapper infatti sono venuti a conoscenza negli ultimi giorni della morte di una loro grande fan, avvenuta in seguito ad un incidente stradale. La notizia era rimbalzata di sito in sito in quanto i familiari avevano deciso di accompagnare la Salma in chiesa con le noti di una loro canzone. In seguito al funerale, i due cantanti avevano quindi ricordato la morte della giovane mamma, attraverso un caloroso post su social. Fedez al settimo cielo con Ilunga il Axe, la foto sui social e l'annuncio. In particolare era stato Ilunga il Axe a scrivere un toccante annuncio riguardo al tragico evento. Chiedendo a tutti i suoi followers di dedicare più tempo possibile alle proprie mamme, in quanto la vita è imprevedibile e improvvisamente il fato può decidere di portartela via. Lui e Fedez hanno comunque continuato in perterriti il loro tour. Mentre il loro ultimo singolo è stabile alla numero uno da ben dieci settimane, ad annunciarlo è stato il fidanzato di Chiara Ferragni, attraverso uno scatto in cui è apparso in compagnia del collega con un bicchiere di vino in mano. Il rapper, dopo due settimane di lavoro intenso tra la scrittura dei nuovi brani e lincisione del nuovo disco in sala di registrazione, è comunque tornato alla sua vita mondana insieme alla bionda fashion blogger, come hanno infatti attestato le sue storie su Instagram, ieri pomeriggio hanno assistito ad una sfilata di moda. Fedez e Chiara inoltre potrebbero diventare genitori durante la prossima primavera, Chiara aveva lanciato il gossip durante il suo Red carpet al Festival di Venezia, sfoggiando un vestito molto aderente che mostrava le sue rotondità sul punto vita. Era stato poi il settimanale Chi a rivelare la presunta verità, la Ferragni sarebbe infatti incinta da ormai tre mesi, sarà forse vero?.